E' una nuotata, bella giornata, mi sembra già, perfetta, bellissima, cosa stavi nuotando? Sì, è per questo che sono i la prima mi per questo nuotare nell'acqua, This opera was born from an experience in a music project in the Tuscan countryside. One thing's for certain, until very recently, I certainly wasn't thinking of composing an opera. Many of the adults who are involved either as parents or uh, as amateur musicians within the project have great experience with, with theatre. They are involved professionally with theatre. And looking around, I could see that I had an entire to create scenery, lighting, costumes and of course the young musicians to take part in the music, which gave me the chance to write a piece which has been there in my mind for, for many years. È una musica molto particolare che contiene già degli elementi molto teatrali. Quindi nella messa in scena molte volte eh, la musica mi ha suggerito diverse idee. Ho lavorato con persone che non avevano mai fatto un percorso in teatro prima e quindi è stato un processo reciproco di, di scoperta e di conoscenza, eh, anche dei loro lati più personali. L'opera è basata su una storia di Alan Garner, The Owl Service. It was a book which I read when I was younger and was linked very much to where I was living at that time, which was on the border with Wales. From that, to transform it into a piece here in Italy has required not only a translation of the words, but also a transformation of the context. vedere una maggiore autonomia e una, una consapevolezza nelle, nei ragazzi e, e negli adulti che facevano parte del cast dell'opera e, e credo che molto del mio lavoro è stato renderli autonomi e farli crescere in questa esperienza senza cercare di imporre una mia idea preconcetta su quello che dovevano fare ma mettendo nelle loro mani gli strumenti per poter eh, esprimersi al loro meglio, sentirsi al loro agio sul palcoscenico e alla fine credo che questo sia visto.